Meno romantiche invece, adesso nell'appuntamento con Informazione Fiscale parliamo di super bonus. Eh, super bonus amato, odiato, controverso, criticato. Una disposizione eh, che lega tre governi, ne parleremo con. Eh, ce ne parlerà anzi. Rosy Delia, buongiorno buongiorno a te e a chi ci ascolta anche il, su il Superbonus ha ah, del romanticismo voglio esordire dipende con eh, quali sì, occhi lo eh, si eh, guarda sì. <ride> allora Superbonus che non è solo una questione fiscale ma, so, specie ultimamente è una questione prettamente politica mai prima del 2020 ci fu una manovra così ampia così corposa, così ricca 155 miliardi e quando ci ricapita in questo pacchetto c'era appunto anche il super bonus al 110% dai facciamo un po' di storia di questo, di questo bonus esatto, vale la pena fare un po' di storia per capire anche quello che succede oggi, no? bisogna sempre un po' guardarsi mm -hmm. indietro per capire il presente e il, e il futuro e questo vale anche per il super bonus, quindi facciamo un po' un passetto indietro a maggio 2020 quando appunto entra in campo questa novità eh, assoluta, siamo in uh, piena pandemia e al governo c'è cioè, la coalizione guidata da, da Conte e eh, mm -hmm nell'ampio pacchetto di misure anche fiscali inserite nel decreto rilancio c'è appunto eh, la possibilità di eh, beneficiare di detrazioni per, i lavori, per alcuni lavori edilizi al 110%, una novità assoluta, accanto a questa viene introdotta anche la possibilità di beneficiare in maniera alternativa di questa detrazione con la cessione del credito o lo sconto in fattura e questo viene esteso anche ad altri bonus edilizi, quindi non solo per il super bonus. Inizialmente questa, questa misura è prevista fino alla fine del 2021, Conte la presenta come una possibilità di ristrutturare le nostre abitazioni senza spendere un soldo. Che cosa succede nei mesi successivi? La norma è molto ampia, i primi frutti arrivano, i primi frutti sperati, il contesto poi è particolare, è quello della, ehm, della chiusura ancora molto, molto netta, di de una stasi totale dell'economia e delle nostre vite che c'era eh, durante il, il lockdown. Nei mesi successivi si ha un'espansione del settore edilizio una spinta positiva per proprio per tutta l'economia, quindi la misura poi viene confermata, viene prorogata, nel frattempo però cambia il governo, cioè arriviamo a febbraio 2020, eh, il, alla, diciamo, ai vertici arriva eh, Mario Draghi, e insieme ai buoni frutti cominciano ad arrivare quelli anche cattivi, meno buoni, chiamiamoli eh insomma <ride> come vogliamo. Quindi eh, si verificano, cioè, si, mh, eh, si danno i primi dati sulle, sulle frodi, c'è cioè un'espansione veramente fuori controllo del, del settore dell'edilizia. Ma con anche le materie prime che cominciano a scarseggiare, esatto, no Rosi? esatto. Eh a scarteggiare e, e quelle che ci sono insomma hanno dei prezzi eh, molto più alti del, del normale tanto sì. è che è necessario intervenire anche su questo c'è poi una ingovernabilità di questi crediti fiscali che derivano eh, dalla, eh, dalla possibilità di eh, cedere i crediti maturati per chi ha effettuato eh, questi lavori a febbraio 2020 quindi un anno fa in realtà arriva il primo blocco sulle, sulle cessioni eh, messo appunto punto. A dal, proprio dal, dal governo Draghi e motivato da, da, da tutto questo panorama normativo che la, lascia ampio spazio. Viene rivista quindi poi subito la norma del blocco e viene introdotto il sistema a cui poi uh, ci siamo abituati in questi mesi, cioè una eh, prima cessione più libera e poi le seconde fino ad arrivare alla eh, seconda e alla terza cessione che possono essere effettuate solo nei confronti di soggetti controllati, quindi eh, banche e istituti eh, di credito. Eh, quindi c'è cioè un una prima stretta, chiamiamola così, sì, che è arrivata già sì. nel governo precedente. Passano i mesi, nuovo governo, eh, i problemi non sono finiti. <ride> quindi arriva, eh, I problemi non diciamo, finiscono mai. Non eh, c'è mai fine, non per il super bonus, insomma, però eh, allora, allora. <ride> adesso parliamo di questo. E, passano i mesi, quindi eh, arriva la coalizione guidata da Giorgia Meloni. Mm. Nel frattempo, eh, diciamo, è stato messo un freno alla governabilità del mercato di, dei crediti fiscali, ma eh, emerge con forza un altro problema, ci sono molti crediti incagliati nei cassetti fiscali di cittadini, imprese e banche, quindi che restano fermi e che devono essere utilizzati, devono trovare un corso che non, non si riesce a trovare. Il governo Meloni il novembre scorso fa un primo intervento sul super bonus per eh, ridurre la, la misura, cioè si passa dal 110% al 90%, prevedendo delle eccezioni, nel, una misura, diciamo, delle misure ehm, di eccezione e, tra, e in alcuni casi transitorie. Che cosa succede? Eh, si pone l'accento sulla eh, necessità di gestire questo problema dei crediti incagliati e si rimanda poi ai prossimi mesi per le soluzioni. Si discute delle possibili soluzioni in campo, eh, in legge di bilancio diciamo, la questione non viene, non viene affrontata e si arriva poi a questo febbraio, cioè a, alla settimana scorsa con il decreto 11 del 2023 la soluzione anche in questo caso non arriva, ma arriva a un blocco della cessione eh, del credito che mh, pone un argine comunque a questa, mh, diciamo, eh, come dire, a questa preoccupazione dei crediti incagliati. È necessario, forse sì, ma eh, le modalità hanno fatto molto discutere, un po' perché il problema relativo al passato resta, un po' perché arriva... Eh, con una tempestività, un'immediatezza che non siamo abituati a vedere per altre, eh, per altre questioni. Diciamo. E cosa succede oggi? Si torna a discutere quindi delle soluzioni in campo perché questi crediti incagliati mh, si stima siano tra i 9 e i 20 eh, miliardi. Oggi si parla quindi di eh, permettere alle, alle banche di lavorare sulla compensazione tra, tra crediti e debiti fiscali tramite eh, gli F24 o si, era anche, si è parlato anche nei giorni scorsi anche di eh, mettere in atto una cartolarizzazione, un sistema di cartolarizzazioni, cioè ehm, questi pacchetti di crediti eh, verrebbero ceduti sul mercato a società specializzate. Questa sembra sì, poco percorribile sì. oggi. Uh, intanto ieri c'è stato uh, al Ministero dell'Economia con il Vice Ministro Leo un confronto con le associazioni di categoria e si studiano proprio delle soluzioni ad hoc e anche delle uh, norme uh, per uh, dei nuovi interventi normativi per agire su un, un periodo transitorio quindi che mh, mh, ci permetta di passare uh, dalle uh, regole che erano in vigore prima del decreto 11 a quelle del decreto 11 in maniera un po' più dolce e anche di prevedere alcune eccezioni per esempio per i territori colpiti dal sisma quello che oggi è da sottolineare però è che più volte l'attuale governo ha motivato gli interventi sul super bonus con la necessità di una chiarezza normativa che oggi però manca totalmente nel senso che Um, seppur necessari alcuni interventi uh, mettono la, tutto il sistema che poi insomma coinvolge una, uh, una miriade di, di attori uh, in una condizione di incertezza totale su ieri, su oggi e anche su domani, ecco. Quindi, eh... Eh, eh, allora, è importante Rosy, fare il filo proprio per questo. Ma sei stata perfetta, eh. sei stata chiarissima, hai spiegato tutto molto bene con dovizie di particolari. Ti faccio una domanda, riavvolgo un attimo il nastro. Le promesse sì. sono state mantenute, intendo quelle primordiali, quella famosa frase di Conte alla no? presentazione del decreto rilancio introdurremo un super bonus per la casa, nessuno spenderà nulla. Eh. È stata è una semplificazione, una premessa mm. che è comunque una semplificazione già nel momento mm. in cui viene fatta, come dire, è un po' eh, più grande <ride> di quello che poi è la realtà. Sicuramente ha dato un margine di manovra eh, per realizzare dei, dei, degli interventi eh, edilizi che altrimenti forse non potevano essere fatti, non è comunque... Eh, non è così semplice, non è per tutti davvero, no, non lo beh, era certo, in principio. Non è semplice, no. Ancora meno lo è adesso, perché il problema è proprio eh, la, la situazione attuale, va anche e soprattutto a danno di chi eh, ha meno disponibilità economica, ecco, questo va anche certo. sottolineato. Bene, grazie, grazie a Rosi Delia, perfetta come sempre, molto chiara nel suo, nelle sue spiegazioni, nel suo racconto, perché insomma, la materia è, devo dire, abbastanza complessa, informazionefiscale.it, grazie ancora, la ritroveremo eh, giovedì prossimo, sempre a quest'ora, nel frattempo, ah, sono le 10, eh. signori, regolate gli orologi, noi ci risentiamo tra pochissimo, adesso la linea va alla redazione per le ultime notizie di Giornale Radio e la Radio Libera di Informare.